Amici, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Ci troviamo a Panarea e ci troviamo in questo momento nella spiaggia degli Zimmari, che è l'unica spiaggia di sabbia che c'è qui a Panarea. Però non ci fermeremo qui, perché come vedete qua dietro c'è un sentiero che ci porterà a Carajunco, che è, a detta di tutti, uno dei posti più belli dell'isola. Quindi affrontiamo questi 20 minuti di camminata e speriamo di trovare un paradiso terrestre pensiamo uh, di trovare una salita più morbida questa è veramente ripida siamo quasi arrivati alla cima e qua sotto c'è tutta la cala degli zimari uh, andiamo qua Dopo aver lasciato alle nostre spalle l'unica spiaggia sabbiosa dell'isola, proseguiamo il percorso camminando sull'antico sentiero che da Drautto in circa 30 minuti ci porta in una delle spiagge più amate dell'intero occipelato, Calahino. Panarea è piccola come isola, infatti ha una superficie di soli 3,2 km2, per girarla avrete bisogno di biciclette, scooter oppure golf car. al nostro hotel, e lì in fondo vedo nuovi ospiti arrivare sull'isola Su quest'isola non ci si annoia mai, infatti tra le tante attività che Panarea può offrire Vi consiglio veramente di provare l'escursione notturna sull'isola di Stromboli Una delle cose più belle e suggestive che io abbia mai fatto Siamo tornati a Pupo perché con lui adesso andremo da lui che è una frazione di stromboli e come avete sentito regna eh, il più totale silenzio tanto infatti che ci sono, qui ci vivono solo 40 persone In fondo a questa via c'è un alimentari dove si può fare un ottimo aperitivo guardando il mare e soprattutto ammirando il tramonto.